Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo report di febbraio che arriva l'ultimo giorno del mese, nel mese più corto dell'anno, sarà anch'esso un pochino più stringato perché ci sono solo due cose di cui voglio parlarvi ma sono importanti, quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo! Alpine from Gardens Space Opera sta subendo un leggerissimo ritardo sull'uscita eh, perché stiamo eh, concertando eh, un'uscita contemporanea di tutte le declinazioni eh, di questo progetto che come sapete dai report precedenti riguarda sia il comparto video che il comparto audio musicale e quindi vogliamo uscire in contemporanea sia con il film che con la colonna sonora originale e questo vuol dire uscire su eh, più piattaforme diverse eh, per quanto riguarda il video il digital download in dvd e udite udite in vhs addirittura e eh, per quanto riguarda la musica invece in digital download eh, in eh, cd in musica setta e forse anche in vinile quindi sono diverse piattaforme di uscita contemporanea vuol dire trovare le piattaforme online più affidabili e meno costose per l'utente finale e vuol dire anche organizzare la produzione e l'invio dei supporti fisici due dei quali sono anche vetusti essendo una cosa così ramificata c'è bisogno di molta organizzazione siamo in tre a seguire la cosa e comunque non bastiamo per fare le cose alla velocità che vorremmo però comunque ecco ormai il progetto è quasi arrivato alla fine, manca veramente pochissimo e in più c'è anche da aggiungere il discorso degli spazi museali in cui Alpine verrà esibito e i festival cinematografici ai quali parteciperà quindi oltre ad ottimizzare tutte le piattaforme per poter acquistare Alpine c'è anche tutto il discorso del mondo espositivo che stiamo seguendo con grande cura quindi ci vorrà ancora un pochino di tempo però ecco, ormai eh, ci siamo e eh, ci saranno aggiornamenti a brevissimo l'altra cosa di cui voglio parlarvi riguarda questo misterioso simbolo che ho pubblicato eh, su Instagram e poi eh, su Facebook e che promette una nuova esperienza in arrivo posso annunciare ufficialmente qui che si tratta di un progetto musicale, completamente musicale e anche grafico in qualche modo, che si inserisce nel solco della Vertical Green Productions per motivazioni che racconterò più avanti per evitare spoiler prematuri. Si tratta comunque di un progetto musicale che sto covando da diversi, moltissimi anni in realtà e che pesca dal mio retaggio musicale che iniziò molti, molti anni fa, quando ero batterista di una band eh, rock progressive, mh, passione questa che poi venne eh, mutuata nella composizione di colonne sonore originali per i miei film. L'ambito musicale mi è sempre interessato molto, questo amore è eh, rifiorito negli ultimi tempi, eh, avendo a che fare eh, con la Vertical Green, con eh, molti musicisti per progetti eh, trasversali. E adesso improvvisamente questo, eh, questo sogno nel cassetto di realizzare un album musicale eh, tutto mio sta eh, prendendo corpo anche più velocemente di quanto eh, in realtà mi, mi aspettassi. E quindi all'interno delle produzioni vertical green ci sarà spazio in futuro anche eh, per le produzioni musicali pure. Come ho già detto non voglio rovinarvi la sorpresa, quindi il nome del progetto è ancora segretato, così come è segretato il motivo per cui si inserisce perfettamente all'interno delle produzioni Vertical Green. Posso dirvi però che si tratterà di un album che possiamo definire Rock Progressive, Space Rock, Rock Blues anche. Eh, tutto ciò che mi piace ascoltare e che soprattutto mi piace comporre sarà un album di musica rock strumentale quindi non ci saranno parti cantate e saranno tutti i brani che potranno eh, comparire in futuro eh, nelle produzioni vertical green ma perché no anche nelle produzioni di altri cineasti che eh, volessero in qualche modo adottare eh, la mia musica vi aggiornerò costantemente su questa nuova linea produttiva anche perché al momento eh, nei ritagli di tempo, che sono pochissimi eh, quindi sto facendo le nottate eh, però nei ritagli di tempo sto lavorando già a diversi brani, un paio di questi sono già Praticamente pronti, hanno bisogno solo di un mastering finale eh, e quindi il, pro il lavoro eh, inaspettatamente sta procedendo molto velocemente e chissà che nei prossimi mesi già non possa esserci una release in tal senso, però non prometto niente, ho già promesso molte cose in passato disattendendole, per troppo entusiasmo, quindi cerco di mantenere sempre i piedi per terra e di mettere le mani avanti. Arrivati a questo punto io non ho altri aggiornamenti eh, da darvi, gli altri progetti, gli altri, le altre decine di progetti vertical green e non solo, eh, stanno procedendo tutti quanti contemporaneamente. Mi scuserete se lo ripeto ogni volta, però essendo da solo e avendo delle giornate di 24 ore eh, e non volendo morire eh, domani mattina, non mi è possibile portare aggiornamenti considerevoli ogni settimana come invece vorrei. Quindi tenete duro, eh, ci saranno sempre aggiornamenti nuovi, come vedete anche in un report così corto. Gli aggiornamenti a mio parere interessanti ce ne sono. Eh, nel frattempo vi ringrazio per il supporto continuo, vi invito come sempre a seguire eh, il sito internet e i canali social dove avviene la maggior parte eh, degli annunci e delle anticipazioni riguardanti le nostre produzioni. Vi invito come sempre a visitare lo store online della Vertical Green su Redbubble per farvi e farci un regalo che è sempre gradito e ci dimostra il supporto che ci date e grazie ancora per l'attenzione ci vediamo il prossimo mese. Ciao!